Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, anche se non sembra, ma questo è il mio campo di fragole che ho impiantato l'anno scorso se non erro solo che poi d'inverno è stato fermo e sono cresciute le infestanti adesso quindi ci accingiamo a fare due cose, puliamo da tutte le infestanti e poi le diamo alle galline, quindi non si butta via niente, se troviamo qualche stolone poi ve lo farò vedere, replichiamo direttamente le piantine così come sono, prepariamo già le buchette per le piantine che dovrò acquistare perché quelle che ho seminato io ancora sono molto indietro. Quest'anno per la prima volta, e non è un video sponsorizzato perché non mi paga nessuno, provo il concime di Sola Solabiol, eccolo qua ecco se dovete acquistarlo fatevi il segno della croce perché costa un'esagerazione è quello che vi chiedono e dovete dargli questo rendetevi conto che 12 kg ho pagato online circa 22 euro contro i 25 kg dello stalatico pellettato a 6,50, euro quindi fate le proporzioni però a parte le recensioni positive che ci sono online la promessa è quella di avere un raccolto migliore e quindi ho voluto fare un esperimento, lo sto già provando su altre colture, soprattutto sulle piantine adesso voglio provarlo sulle fragole e poi vediamo come, come si, si sviluppa durante la stagione ora il problema è questo dove ci sono molte infestanti che si sono ormai hanno fatto corpo unico con le fragole togliere le infestanti con gli attrezzi, io userò questi due attrezzi qua, significa estrapolare la piantina perché eh, tirando con, con forza le infestanti, queste ormai hanno fatto corpo unico con le radici delle fragole viene fuori tutto se poi la, la piantina si rimette nel terreno 9 su 10 quest'amore è successo quindi dobbiamo fare con molta molta attenzione cominciamo a capire come siamo messi qui ovviamente eccole qua guardate faccio vedere vedete qua ci sono le fragole e mischiate ci sono le erbacce, insomma, le erbe. Se io adesso tirassi fuori questo ciuffo di erba, mi verrebbe fuori la piantina. Quindi adesso dobbiamo capire come dobbiamo fare piano piano. Ci inventiamo un modo, tanto togliamo il più grosso, poi cerchiamo di capire dove sono le radici. Poi mano a mano che mi capitano gli stoloni, ve li faccio vedere, tiriamo via le parti secche, prendiamo un po' di aria, ecco diciamo che la parte negativa di questa pacciamatura, il lato negativo è che gli stoloni mano a mano che camminano se trovano il telo non attecchiscono quindi seccano, se fossimo nel terreno avremmo centinaia di piantine gratuite però è anche vero che poi bisogna starci dietro perché quando la fragola tocca per terra e tende a marcire abbastanza velocemente quindi è tutta una questione di tempo che si ha a disposizione per, per curare le piantine io ne ho poco quindi ho dovuto per forza di cose eh, accontentarmi di meno piantine naturali per contro ho meno, meno lavoro di manutenzione durante l'anno a parte in questo periodo qui ma una volta che è pulito non lo tocco più fino al prossimo autunno questi sono gli stoloni, vedete? Se questo rametto che ormai è secco avesse toccato per terra avrebbe attecchito una nuova piantina, purtroppo così non è. Ora togliamo tutto il, il più grosso, le erbacce più infestanti, poi piano piano smuoviamo il terreno intorno alle piantine e mettiamo un po' di concime. Ecco vedete l'errore che ho commesso adesso, ho tirato via la parte secca ed è venuta via anche la parte buona, questa ormai è da buttare, non ci provo nemmeno. Quindi come vedete sono abbastanza delicate come piantine. Il terreno sotto è ancora umido, quindi questo mi facilita la pulizia e l'estirpazione delle, delle radici. Bene, vado avanti e ci rivediamo tra un po' con la fase di pulizia più profonda. Guardate, questo è l'esempio proprio lampante della replica da stolone. Da questa piantina qui è partito questo rametto, questo stolone. Ha trovato terreno fertile perché si era depositato qui e io adesso pulendo l'ho tolto. E da qui è nata una nuova piantina ora possiamo fare due cose questa semplicemente la metto nel terreno così come farò e poi reciderò lo stolone oppure la posso lasciare collegata ancora un po ma ormai il suo effetto lo ha fatto guardate che bella che è un germoglio nuovo questa è una piantina identica alla pianta madre quindi semplicemente lo lascio così quando poi ritorno che faccio l'operazione di pulizia profonda e di concime vi faccio vedere poi come la metto a dimora ho recuperato due piantine da stolone eccole qua queste hanno radici un po' più sviluppate rispetto a quelle di prima quindi quelle di prima ho qualche dubbio che attecchisca queste invece ci sono buone speranze ho semplicemente tolto il terreno un po' del terreno mio è bagnato, è ancora umido, l'ho piovuto qui la settimana scorsa coi teli non evapora, poi non è così caldo e lo sostituirò con del terriccio universale di media qualità allora, quindi mettiamo un attimino di di concime isola bio centellinato perché tanto vale che le vado a comprare le fragole con quello che poi mi costano allora mettiamo un po di terriccio che alleggerisce voilà mi avvicino e vi faccio vedere meglio questa la manichetta dell'acqua, date le radici di queste incredibili infestanti ragazzi dove trovano un po' di terreno fertile, un po' d'acqua, ecco qui, questo stolone lo togliamo, che ormai è fatto quello che doveva fare, togliamo le foglie secche ecco qui rimane bassa e ovviamente la prima irrigazione la faccio a mano per tutte quante poi dopo nei prossimi giorni farò l'irrigazione a goccia questo è un buon esempio di come posso fare adesso col concime smuovo un po il terriccio intorno fin dove posso perché col telo i miracoli non si possono ancora fare metto due pizzichi allora le istruzioni danno 150 grammi a metro quadro e io non potendolo mettere a metro quadro farò così sposto la cannetta fin dove posso che poi è la posizione migliore secondo me per mettere il concime perché mano a mano si scioglie con l'acqua dell'impianto dell goccia. Il pezzo di canna lo metto per tenere in posizione la radicchetta perché sennò tenderebbe a muoversi. Ok vado avanti e dopo col decespugliatore do una pulita ai bordi e poi con la scopa pulisco il tutto e vediamo un attimino il risultato finale ho cambiato fotocamera per avvicinarmi meglio guardate che splendido esempio di cosa fa la natura allora da qui è partito uno stolone dalla pianta madre questa pintina qui ha trovato un foro nel telo e ci si è piazzata, eccola qui, guardate io qui non avevo fatto alcun foro, probabilmente c'era un buchetto e quindi lei ha attecchito adesso questo noi lo possiamo decidere ormai il suo lavoro è stato fatto io qui adesso allargherò col taglierino il telo e sfrutterò questa piantina naturale che è venuta fuori. Ecco, adesso che ho tagliato il telo vedo meglio quello che è successo. Guardate, gli è bastata soltanto una radice che finiva nel terreno per prendere vita così. Adesso ovviamente lavoro il terreno e la impianto sperando che attecchisca perché la radice è molto piccola. Ok, allora farò così. Visto che le radici sono molto piccole, l'ho interrata, ho messo un po' di concime, il, lo stolone lo terrò ancora per qualche settimana, così magari gli dà il nutrimento che non riesce ancora a prendere dal terreno. Ci servivano 43 piantine di, di fragole, sono tutte rifiorenti tranne una che è unifera. La differenza qual è? È quella qua, la lunifera. Fa soltanto un, un frutto per stagione, ma è molto grosso, di grosse dimensioni. Personalmente preferisco queste qua, che sono rifiorenti, li fanno un po' più piccoli, ma continuano buttare fuori fragole ovviamente sono di orto mio adesso faccio solo vedere la fase del trapianto per il trapianto userò le pianta bulbi farò il solco per terra il foro in realtà e poi alleggerirò tutto col terriccio quello di media qualità che uso io media qualità perché non è il top ma è di marca certificato bio costa un po di più degli altri preso in vivaio ovviamente nel supermercato se posso evitare il terreno è ancora molto umido un po' di concime, un po' di terriccio, ecco, come vi ho detto poc'anzi la prima innaffiatura la farò a mano, anche se oggi danno pioggia, ma comunque d'acqua di ci vuole. Facciamo un altro, poi vado avanti perché tanto sempre la stessa solfa. Avere il terreno leggermente umido in questo momento mi viene comodo perché col pianta bulbi viene via la zolla intera. Ecco diciamo che l'uso del terriccio in questo momento mi viene comodo perché do qualche sostanza in più al terreno non potendolo fresare avendo i teli, è quello dell'anno scorso, di due anni fa dopo un po' si stanca nonostante il concime e quindi apportare qualche sostanza nuova ecco, gli fa bene Bene, avanti ci vediamo quando ho finito e vi faccio vedere il risultato Ovviamente non sono solo, adesso oltre la compagnia di mia moglie o quella della Blechi Mamma mia, mi fai lavorare? Hm? Mi fai lavorare? Dai, eh, facciamo un saluto al pubblico, agli amici da casa. Eh, ma così non vado avanti io, eh? Capito? Dove devi andare? Dai, vieni. Dai. Qualche minuto di relax. È bella anche così la campagna. Eh? Vi faccio vedere la fine del video, questa bellissima distesa di, di fragole. Ne mancano ancora una decina, devo andarle a acquistare, però il grosso è stato fatto. Le ho già innaffiate a mano la prima innaffiatura. Sono curioso di vedere come si comporta il concime Sola Biolo, quindi più avanti farò un altro video. Soprattutto quando vedremo i primi frutti. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi. Spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, volete mettervi un pollice in su, ve ne sono grato. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Seguite il blog perché adesso in primavera ci sono tanti consigli utili su giardinaggio, agricoltura, piccola agricoltura domestica. Eh. Consigli di quello che ho fatto io prevalentemente. Buona giornata e ci vediamo giovedì prossimo.